Eccoci, buon pomeriggio amici e amiche del Drago Ci siamo quasi, ci siamo quasi Perché, come promesso e anticipato già ieri Oggi aprono, alle 18.30, saranno attive le iscrizioni a Fabcon 2021 E ci prendiamo questi 20 minuti, insomma più o meno, per parlare della Fabcon ehm, Poi dalle 6.30 mezza vi mostrerò uh, come iscrivervi e uh, che, che partite ci sono e che gadget ci sono perché anche quest'anno ci siamo divertiti e sbizzarriti ciao a tutti intanto eh, il, com il comando eh, punto esclamativo fabcon sarà attivo dalle 18.30 se tutto va bene quindi non è ancora attivo e io passerei a questo punto visto che vedo che va tutto bene eh, passerei a Aspettate, non voglio spoderare nulla, ok. Speriamo che la finestra funzioni perché prima mi ha dato un po' di... Mi ha fatto uno, uno scherzone, mi ha dato un po' di problemi. Passerei al programma della Fabcon, intanto, delle partite libere e dei main, main event. Speriamo bene. Oh, ecco qua. C'è la finestra. Trovate tutto su eh, Lockandil.com nella sezione Fabcon 2031. E, però ecco prima di cominciare, volevo raccontarvi un po' um, la, um, le partite libere e i, e i main event, cosa si gioca insomma in presenza alla Fabcon, un po' una, diciamo, una uh, Valentino's guide to, to Fabcon, o ancora meglio forse una Lo Lockheed's guide to Fabcon, e così se non avete ancora idea um, per quali partite segnarvi o che cosa fare, uh, vi possiamo dare una mano a capire come divertirvi in nostra compagnia. <clears throat> come funziona Fabcon? Intanto facciamo un riassuntino per chi magari non, non se lo ricorda o non c'è stato o è un po' che non viene. Um, 19-22 agosto 2021, giovedì domenica. Si gioca dalla mattina, tranne il, il giovedì, se non mi ricordo male, sì, fino alla notte, che altri non è che è la mattina dopo. Durante il giorno ci sono le partite libere, quest'anno sono 62, se non mi ricordo male, partite libere. Quindi una bellissima scelta, master da tutta Italia, anche qualche no nostro master, ma quest'anno veramente ci avete invaso con le vostre richieste, noi non possiamo che essere contenti perché ci avete scelto per raccontare a volte anche giochi nuovi, inediti, in anteprima o semplicemente per raccontare le, vo le vostre storie, quindi noi siamo super contenti di questo uh, quindi durante il giorno partite libere, alla sera uh, e la domenica pomeriggio ci sono i 5 main event e alla sera, eh, per chi non vuole fare il main event o qualora i main event siano eh, già pieni, ci sono anche altre partite libere. Allora, come funziona? Intanto eh, per giocare solo le partite libere potete fare il biglietto cumulativo. 10 euro per tutte le partite libere che vi va non una, non due, non, non tre, quelle che vi, vi pare i main event sono invece a, a parte così come i LARP, i due LARP che sono uh, due main event uh, costano 8 eu, euro l'uno e insomma, si, si possono anche pagare a parte qualora magari voi durante il giorno non riuscite a passare e volete fare uno dei nostri main event potete anche pagare a parte poi c'è la tessera, se vi va eh, di far parte della nostra asso associazione e sostenerci di, di fatto potete fare anche la tessera contestualmente all'iscrizione alla Fabcon ma andando a noi ci sono anche sconti che vi dico al volo un main event in omaggio con il biglietto delle partite libere quindi se fate le partite libere un main event non lo pagate 4 euro di sconto sulle partite libere e in, e in main event per chi fa la tessera, quindi per chi si iscrive all'associazione. Questo per quanto riguarda prezzi e scontistiche. Andiamo al sodo. Che, che si fa? Allora io vi, le, vi leggo velocemente ragazzi, poi vi invito dopo anche eh, sul negozio quando sarà attivo a controllare meglio, insomma, vedere le, le partite che più vi piacciono, farò una lista veloce perché come vedete... Eh, C'è tantissima roba. Cominciamo dal giovedì, pomeriggio ab abbiamo Fiasco, con Mighty Tews, A Tung Tulu, quindi an anteprima con il uh, Quickstar, Shoku, gioco inedito eh, ancora in um, lavorazione e Vampiri, una one, one shot di Vampire. Ehm... Alla sera c'è uh, il primo dei, dei mini event, l'interattiva mul multitavolo di Old School Essentials, quattro tavoli, chiamata Old School Ra Raveloft. Preparatevi a una, so a una sorpresina per questa partita, se parteciperete, ma non vi dico nulla, contestualmente, se non vi piace l'interattiva o oh, è piena, ci sono anche uh, Arcana Famiglia e una partita di Tales from the Loop, sempre questo dalle 21 in poi circa. Venerdì, Casting the Runes, Not, Not the End, 2400 Inner System Blues, Uno Sguardo nel Buio, Pelle Verdi Armati Malamente e Numenera. Questo dalle 10 alle 13 circa. Uh, poi nel pomeriggio. Tales from the Loop, Star Wars Age of the Empire, Il Tempo della Spada, Il Richiamo di Tulu, Uno Sguardo nel Buio e Old School Essentials Poi Shoku e Pigoni, questo è un gioco in anteprima, in lavorazione da, da tantissimi mesi Coriolis, Dungeon Crawl Classics e Seven Sea, questo pomeriggio del venerdì 20 la sera del venerdì, secondo main event, ovvero il LARP di va Vampiri, quinta edizione uh, Poi abbiamo sempre, contemporaneamente all'ARP, sempre fatto, se non vi piace, se è tutto pieno e non vi va di farlo, per mille e uno motivi uh, Bro Broken Compass, Advanced Dungeons and Dragons, quindi Super Nostalgia Canaglia, D&D quinta, Old Essentials, uh, Il Tempo della Spada Sabato 21, la giornata, chiaramente una delle due giornate più piene, abbiamo, allora, <clears throat> il tempo della spada, Dresden Files, uno sguardo nel buio, Not, not the End, Brindwood Brindlewood Bay Shadow of the Demon Lord the, the Fictional Memory of Harriet Wilson And Her Three Sisters Dungeons and Dragons Quinta Dungeon Core Classics E uh, ancora Pelle Verde armati malamente Questo alla mattina Solo alla mattina del sabato Pomeriggio del, del sabato Um, Genesis System fa Fabula Ultima, quindi altra uh, grande super anteprima. Il tempo della spada, E, e Against the Dark Master. Dare the Stars uno sguardo nel buio. Troodvan Chronicles uno sguardo nel, nel buio. Troika Broken Compass. Vampire uh, Prima Venero. Altra, gran altra grandissima partita di Chaos League in anteprima con un kickstarter andato a bomba. The. Tuluac, ehm, dove abbiamo ospite proprio Enrico Emiliani di MS Edizioni Dungeon Crawl Classics durante il giorno Alla sera, la bomba delle nostre Fabcon, per chi ci conosce già è proprio Il main event dei main event, se vogliamo dire Buonasera al Master of Masters Si chiacchiera di Fabcon, Andrea, in attesa delle 18.30 Stiamo facendo un po' un riepilogo delle, delle partite che ci, che, che ci saranno. Ehm, siamo arrivati a sabato sera, stavo dicendo la, il big dei nostri main event, ovvero il torneo del richiamo di de, de, de, de, de Cthulhu, 16 tavoli, eh, gioco, ehm, si gioca con la, set, con la settima edizione, quindi l'ultimissima di Raven di Distribution e sempre contemporaneamente abbiamo anche due, ta <coughs> due tavoli, il tempo della spada e Seven Sea, bevo un goccino d'acqua perché se no mi strozzo e arriviamo a domenica 22 dove eh, nel pomeriggio c'è il nostro classico torneo di Dungeons and Dragons stavolta un un up fra Inferno e Brancalonia, le due ultime grandi espansioni eh, espansioni, ambientazioni, scusate, tutte italiane, eh, proprio insomma eh, per celebrare anche eh, il grande lavoro fatto da True Little Mice e a a Books, 4 tavole dalle 15 una partitona lunghissima poi, sempre contemporaneamente più o meno, avventure nella terra di mezzo il tempo della spada, not, not the end Troika, Star Wars FFG di, di Fiorenzo delle lupi, quindi se siete fan di Star, di Star Wars e volete giocare una partita ehm, di Star Wars, questa sicuramente deve entrare in top 3 se non in top 1 fra le vostre scelte Abbiamo genitori di ruolo che ci porta in anteprima il loro, la lacrime di stelle, la loro rielaborazione eh, di Dungeons and Dragons per i più giovani, quindi se volete portare o i vostri pargoli oppure volete scoprire come si può magari eh, giocare di ruolo con i più piccoli, questa è un'altra un grande partita. Infine, sempre nel eh, pomeriggio, Dungeon Crawl Classic, Classics di, di nuovo, poi sabato sera. Pa partita l'ennesima eh, del, del nostro Master of Ma Masters Che ci ha raggiunto qui, qui su Twitch Ovvero Old Soul Essential, fuga da R Raveloft E poi la sera dell'ultimo eh, dell dell giorno per chiudere la Fab con il nostro LARP free form in Investigativo Gli occhi di Dante eh, Un riferimento abbastanza importante a una certa serie italiana che parla di tv ma è un omaggio quindi non aspettatevi quello che vi aspettereste perché vi sorprenderemo sicuramente vi ricordo come vedete anche qui in fondo prezzi per farvi un'idea il biglietto cumulativo delle partite libere 10 euro dal 19 al 22 e giocate le partite che vi pare attenzione chiaramente agli orari perché insomma non, non prenotate cose a cui poi eh, sapete di non poter andare I main event, quindi l'interattiva di Ose del giovedì sera La partita del richiamo di, di Tulu e Dungeons and Dragons della domenica pomeriggio 6 euro l'uno I, I due LARP, quello di Vampire e quello... Eh, Freeform free Investigativo Gli occhi di Dante o 8 euro l'uno, la tessera dell'associazione 12 euro. Sconti, un main event in omaggio con il biglietto uh, delle partite libere, quindi se fate il biglietto delle partite libere, un, un evento main non lo pagate. 4 euro di sconto sulle partite e i main event per chi invece si iscrive all'associazione con la tessera. Eh, potete, potete peraltro eh, dall'indirizzo eh, dal nostro sito su il um, programma in presenza, vi, vi potete anche scaricare questo file in, in, in, in pdf, qualora vorreste dare un'occhiata un bene alle partite e farvi il vostro conto, vi ricordo ovviamente, anzi eh, lo faccio al volo, che ovviamente abbiamo stabilito delle norme di, di sicurezza sempre su questa pagina Se volete stare eh, tranquilli e capire come si gioca e come, stia, come anche noi vogliamo stare tranquilli Qui trovate tutte eh, le norme di sicurezza che vi chiediamo di ri rispettare Ve le riassumo brevemente, i tavoli sono grandi, staremo lo lontani Uh, nonostante um, non c'è l'obbligo uh, di tenere la mascherina non c'è più l'obbligo di tenere la mascherina all'aperto abbiamo de deciso comunque di um, obbligare i master e chi gioca a, a tenere la mascherina quando si sta sul tavolo perché comunque non tutti siamo ancora va vaccinati completamente perché purtroppo l'emergenza è ben lontana dall'essere definita e visto che magari si sta al tavolo eh, per tante ore in insieme abbiamo deciso di mantenere questo obbligo nonostante di fatto non ci, non ci sia diciamo eh, dalle norme com com complessive insomma non ci sia più l'obbligo ma abbiamo scelto di mantenerla e, mh, qualora invece mh, fra una partita e l'altra per fare chiacchiere vi chiediamo di mantenere attenzione le distanze eh, e insomma stare attenti in maniera generica allora ehm, questo è di base il programma delle partite libere Man manca pochissimo se avete domande sulla convention se avete delle curiosità che volete chiedere Se vi serve sapere qualcosa direi che è il momento buono eh, quello, quello che posso dirvi ecco, è, è, è che ten tendenzialmente Per quanto riguarda le partite del pomeriggio ehm, Diciamo che eh, dovrebbero durare tutte Più o meno tutte per l'intero pomeriggio Quindi prendiamo per esempio... Uh, il giovedì sarà difficile farne due, noi non sappiamo uh, quanto dureranno diciamo le partite che cominciano prima, quindi vi consigliamo di non prenotare uh, più di una partita per, per fascia. Perché, magari, per esempio, prendo appunto uh, il giovedì pomeriggio se prenoto fiasco uh, uh, delle 15 non è detto che poi io, anzi è molto improbabile che poi io sia li libero per esempio per andare a fare la partita di Vampire delle eh, 17 quindi attenzione quando prenotate, nonostante da sistema come vedremo si può prenotare anche più di un posto per fascia eh, attenzione perché magari poi togliete posti eh, a chi vuole insomma Partecipare e poi ci falsate un po' eh, le iscrizioni Ma a parte questo, come ripeto, il biglietto eh, cumulativo delle partite libere Vi permette di iscrivervi alle partite libere che vi va E a eh, un main event gratis in omaggio con le partite Quindi, quindi, quindi insomma eh, vogliamo che tutti giochino tranquillamente e man manca poco Sto pensando se vi dovevo far vedere qual qualcos'altro Vi ricordo anche Già che ci siamo Se non avete ancora, se venite da fuori E avete bisogno di del soggiorno Per i, più gior i giorni della, della Fabcon Sempre sul nostro sito In eh, Fabcon 31 Che poi è Fabcon 2021 Nelle convenzioni alberghiere Trovate eh, alcuni Alcune strutture che ci danno una mano e che ci supportano con, con, dei, con dei prezzi a, a, a, a convenzione Quindi se vi servisse appunto di so, soggiornare sempre sul nostro sito Trovate tu, tutte le informazioni, basta che dite che siete che, che venite in città per, ehm, per la Fabcon E vi faranno i prezzi che vi devono fare Poi qui trovate tutte le informazioni Uh, direi che ecco, se non avete altre domande siamo per chi ci segue su Twitch poi questo video andrà anche su YouTube faremo un piccolo mon montaggio magari sono le 18.26 io direi che possiamo se non avete domande possiamo diciamo come dire Calare un po' il velo In realtà le iscrizioni erano già aperte Le abbiamo aperte un po' prima Per vedere se funzionava tutto Quindi direi che so Solo per voi che siete qui su Twitch 4 minuti prima dell'orario che abbiamo detto ufficiale is Iscrizioni a Fabcon 31 Andando su iscrizioni e ne negozio Ecco lo shop aperto, controllo giu giusto al volo i miei soci se c'è qualche problema prima di cominciare con le, con le chiacchiere Ma mi sembra che, che tutto a posto, non sono arrivati segnali di, di fumo o messaggi di morte Quindi credo che tutto stia andando liscio Allora, come si fa per prenotare una partita alla Fabcon e non solo come Ve vedremo fra poco Qui trovate il biglietto delle partite libere Qui trovate i main event, i 5 main event eh, singoli Qualora appunto eh, vi vogliate segnare solo lì E eh, visto che ci siamo vi leggo anche qualche informazione sui 5 main event Partiamo dal giovedì sera Dall'interattiva dall eh, multitavolo di Old School Raveloft le nebbie, le nebbie rosse di Raveloft colpiscono il multiverso e manipolano le vite di chiunque lo, lo, lo abiti nel piano più malefico e complesso che Strad Bonsarovich abbia mai elaborato. I migliori eroi di Eberron, Grey Oak e Crin, dovranno viaggiare nelle nebbie, affrontare il perfido Strad e sconfiggerlo. Una volta per tutte, questa è la sinossi della partita di Ose, andiamo all'ARP dei Vampiri del venerdì sera, il, il Summit, uh, i cacciatori hanno colpito duramente la società dei non morti e ora si preparano a raccogliere i frutti de della loro lotta, ma proprio il momento della vittoria potrebbe essere il più pericoloso scontri ideologici, giochi di potere, ri rivalità fin troppo umane e ovviamente la mano sempre presente dei signori della notte la seconda inquisizione riuscirà a sopravvivere al suo su successo questa è la trama, la sinossi dell'ARP passiamo a, il sabato sera al richiamo di Tulu. Orrore e mistero in un piccolo borgo Arrampicato da le creste a strapiombo Della costa Ligure Nel secondo dopoguerra il convento di Borgo Luvo Sede di un prestigioso collegio femminile Vedrà la sua quotidianità rigida e tradizionalista Spezzata da accadimenti raccapriccianti Andiamo avanti Inferno Fit Brancalonia La nostra partita di, di, di Dungeons and Dragons Ah, peraltro E qui vi anticipo una delle grandi esclusive della, della, della Fabcon 2021. A tutti i partecipanti di questo torneo sarà donata una copia del numero 1 della Gazzetta del Menagramo. La Gazzetta di Brancalonia, creata da Keron uh, Books, stampata in tiratura esclusiva e limitata per Fabcon 31. Quindi, occhio, iscrivetevi all'inferno e ri ritorno accompagnato da fantasmi e ombre il sommo poeta dante è costretto a tornare all'inferno per salvare un amico dalla città delle tenebre ma le conseguenze del suo gesto potrebbero essere incalcolabili chiudiamo con l'ultimo main event ovvero il larp in investigativo gli occhi di dante la cui trama è la seguente iniziano i lavori per gli occhi di Dante la nuova grande fiction della Locke and Hill che racconta la vita de del sommo poeta la troupe si prepara a girare il trailer da mandare al festival del cinema di Venezia mentre favoritismi, intrighi e problemi di ogni tipo iniziano a venire a galla bene, questi sono appunto i 5 main, main event Abbiamo una convenzione, se venite da fuori e volete per esempio vedere i, il Museo della Carta e della, fili, e della Filigrana più la pino, Pinacoteca, Bruno M Molaioli, abbiamo creato una convenzione eh, eh, tra appunto Fabcon e il comune di Fa Fabriano, che ringraziamo eh, pubblicamente per l'acquisto del biglietto intero al prezzo scontato di... 10 euro e inoltre il biglietto ridotto under 18 al costo di 7 euro il biglietto può essere utilizzato per 12 mesi anche eh, frazionando le visite quindi qualora eh, vogliate tornare più in là anche eh, nelle nostre zone sarà comunque valido passiamo alla ciccia passiamo ai gadget che, so, che sappiamo che vi piacciono che cosa abbiamo pensato quest'anno il bundle il Cavaliere Bianco e il bundle Cavaliere Nero, che contiene per soli 21 euro, una t-shirt bianca, quello del Cavaliere Bianco e nera, quello del Cavaliere Nero, la sacchettina di, di dadi, il kit di cancelleria, il cappello e la gazzetta del Menagramo, che altrimenti vi ricordiamo è esclusiva di chi partecipa eh, alla partita di Dungeons Dragons eh, della domenica. Pomeriggio, vi ricordo: discorso breve sulla sacchetta dadi. Uh, portate il vostro set per ragioni igieniche non scambiate i vostri set con gli altri e, ce e cercate di non uh, creare la pro promiscuità diciamo dei, dei vostri dati se, se non li avete se non, li, se non ve li volete portare se ve li siete scordati potete comprare anche questo bundle con la sacchetta il, il, il cappello e le magliette ve le faccio vedere dopo le, le, le immagini Uh, ve le faccio vedere subito dopo il kit uh, cavaliere nero è la stessa cosa ma c'è la t-shirt uh, nera qui c'è un, un errore poi lo, se lo segnaliamo agli altri um, ab abbiamo anche la sacchetta uh, con i dadi e senza dadi abbiamo anche siccome appunto fa Fabriano è la città della carta abbiamo un, un, uh, dei bellissimi um, gadget i segnalibri Uh, lo in, in carta fatti a mano, uh, un oggetto più unico che raro che, che vi consigliamo di portarvi via. Le magliette, come sono? Queste sono le magliette di quest'anno. Eccole qua: bianca, si vede bene anche su Twitch: bene. bianca e nera. Con il motto si gioca e si racconta che come vi abbiamo detto un sacco di volte è il motto della Fabcon e quindi anche nostro, dell'associazione e di come approcciamo questo fantastico mondo anche su Twitch. Queste sono le due maglie disponibili anche singolarmente o nel bundle, uh, eccole qua, poi questa qualora vi siete persi la maglia dell'anno scorso la trovate an anche qui questa è la maglia di fa, fa con 30 an anche questa veramente bella ehm, poi i cappelli nero e rosso se non mi ricordo male eccoli qua carini poi il kit di cancelleria singolo e poi per l'estate veramente straordinaria gli occhiali da sole in bambù Gadget super ecologico: qui sulla foto non si vede ma saranno perso personalizzati con il logo dell'associazione quindi tanta, tanta, roba blu eh, con le lenti blu, gialle e grigie, a ah, scelta vostra. Ehm, poi abbiamo anche il bundle Dark Sun con t-shirt nera, cappellino nero e occhiali da sole. Abbiamo poi il bundle Pelor Summer, che è bellissimo, io non, io non avevo visto i nomi, i nomi finora, ma sono veramente belli, con t-shirt bianca, cappellino, rosso e occhiali da, da sole. E poi lo scudiero del, del drago, la t-shirt dell'anniversario, quindi dell'anno scorso, la sacchetta, il kit cancelleria e il tatuaggio, perché non è estate senza un tatuaggio eh, ad acqua che si lava. Quindi ragazzi queste sono le... e poi c'è la tessera che si può prendere a parte, insomma come vi abbiamo detto questo è come funziona uh, la prenotazione vi faccio giusto vedere per gli eventi singoli, si aggiunge al carrello, si conta sempre un posto ragazzi uh, per, per comodità e per non in incasinarci la vita non è possibile fare le prenotazioni multiple ogni account prenota un posto perché altrimenti ci incasiniamo anche noi e, anche, eh, e soprattutto per la tra tracciabilità a causa covid vi faccio giusto vedere le, le partite libere molto semplicemente entrate qui nella, eh, nel biglietto delle partite libere ehm, se segnate i, i posti che volete prendere Qui vedete la disponibilità Chiaramente è inteso sempre un tavolo A meno che non ci siano, non ci sia di, diversamente scritto quindi, quindi ragazzi Vedo che già ci sono un po' di iscrizioni Bene, non sono tutti quanti proprio liberi E questo mi fa molto pi piacere Significa che insomma eh, Eravate già eh, Belli carichi Quindi ragazzi questo è come si, uh, ci si iscrive alla Fabcon. Vi aspettiamo, io vi ringrazio per aver seguito questa breve live. Se eravate su Twitch, se state vedendo questa live su YouTube, correte a iscrivervi su Twitch, sul nostro canale, che facciamo un sacco di belle cose. Vi ricordo uh, logandil.com per tutte le informazioni e trovate tutto quello che vi serve. Grazie per avermi se seguito, uh, andate a comprare, a prenotare tutte le partite, comprate tutti i gadget perché così oltre ad avere delle belle cose ci sostenete in questo grande sforzo. Ci vediamo questa sera per la partita, di, per la se sessione della campagna di De, De, De Tuluac come ogni lunedì alle 21.30 o... Ci vediamo dal 19 al 22 a agosto alla nostra cara e bella Fabcon. Un saluto, alla prossima.